Cia play, premi like, ci stanno le lettigre online che condividi uomo che non basta mai, mamma Maximi Perché sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se a giocare non scaltro è un brevatalo, matalo camperon dietro la cru Devi iscriverti al canale Maxi Maximi, su YouTube, confitti tutto e di più, forza fallo pure tu perché con le tigri di Roma stare sempre un passo di più E few è di più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è eh, il video che molti di voi aspettavano Cioè il metodo per salvare il borsone Allora partiamo con una cosa Il borsone potrà salvarlo solamente l'host della partita ragazzi Quindi eh, passiamo al glitch allora in primis chi vuole salvare il Borsone dovrà andare nel suo ceo e dovrà avviare una missione dovrà avviare adesso andremo a vedere quale missione dovrà avviare ragazzi io non ho potuto farlo diciamo eh, perché non ho la missione diciamo non ce l'ho sbloccata la missione è una missione dei veicoli speciali io i veicoli speciali ce l'ho tutti però non ho comprato con i soldi non ho fatto le missioni insomma. A questo punto, quando il vostro amico sarà entrato dentro la missione, vi dovrà invitare Questo non lo guardate, ragazzi, perché stavo in coda per entrare in una sessione Ma come sapete tutti, GTA è strano, ma è arrivata la notifica dopo tre quarti d'ora E quindi, niente, quando vi arriva l'invito, accettate l'invito Ovviamente dovete essere per forza in due allora, ehm, la missione è questa, di sequestro merci, quindi c'è un minimo di due persone, l'host sarà quello che salverà il porzone, ve lo ripeto ancora, in maniera tale che non vi sfuga. Mm -hmm. Una volta che avete avviato la missione, adesso vi faccio vedere che qui eh, insomma, che questa missione è quella con il borsone. Potete farlo anche con il colpo alla fleca. Eh, mi sembra. Poi al limite, porterò anche quell'altro metodo se funziona, e, e un terzo metodo ancora. Allora. E una volta che comunque siete usciti vi dirigete verso il vostro appartamento. Qui vado verso l'Eclipse Tower, anche se per me che non sono l'host della partita è inutile, però comunque la mia ragazza ha l'appartamento all'Eclipse Tower, quindi andiamo all'Eclipse Tower. E ovviamente l'host della partita andrà nel suo appartamento. una volta che siete arrivati al vostro appartamento ragazzi l'unica cosa che dovete fare è entrare nel vostro appartamento eh, vi accorgerete subito che farà un bug strano infatti invece di entrare nel vostro appartamento vi andrà a spawnare direttamente nel garage del CEO cioè non nel garage, nel palazzo del CEO scusate ma eh, il eh, palazzo del CEO non sarà il vostro ma sarà quello del vostro amico. Come vedete, qui c'è scritto GET FIGHTING, io ho eh, scritto TIGRI di Roma. Comunque sia, questo qui non è il mio CEO. Per questo vi dico che solamente l'host eh, potrà salvare il completo. O comunque il borsone, dovrà andare qui e ovviamente fare salva, salva il completo. Insomma, magari il borsone sul completo che avete appena messo quello che avete messo insomma per capirci ragazzi allora io ho tentato di salvare il completo e di salvare il bolsone ma non me lo ha fatto salvare perché o meglio l'ho portato in free mod normalmente con un altro metodo che se mi riesce mi porterò anche quello eh, però, quando ero in free mod, un filo di pittana con il caccia mi ha ucciso e quindi ho perso il bolsone e mi ha spawnato con il paracadute. E, e nulla, non ho avuto il tempo di, di poter girare nuovamente quel pezzo. Quindi, ci proverò ancora, proverò a farlo e vediamo. Una volta che il vostro compagno avrà salvato il tutto, dovrete andare sul telefono e dovrete uscire dalla, dalla missione e come per magia ragazzi il borsone è stato salvato detto questo eh, spero che eh, vi sia stato utile ci lasciate un like un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti